Buonasera, buonanotte e benvenuti a questa nuova puntata con Phoenix Point Beh, ci siamo quasi Abbiamo quasi raggiunto la maschera Panticor, Abbiamo quasi costruita Quindi tra poco ci sarà un po' di eh, rivoluzione nei nostri team E nel frattempo dobbiamo spostarci verso l'Africa Che mi sa che c'è qualche nido un po' grosso da far fuori Andiamoci piano Però spostandoci Perché prima arriva la sigla C'era una musica dell'ascensore per questi per questi intermezzi eccoci qua allora come dove eravamo rimasti allora abbiamo qualcuno che sta generando un bel po di risorse con la quale potremo fare finalmente le altre armi degli antichi sia gas che um, ricalco Inseriranno entrambe. Questo si è quasi ripreso. Abbiamo un forte yoke che dovremmo difendere, va bene. E ci siamo già. Quindi adesso facciamo qua la missione. O intanto vi ripigliate. Qua abbiamo un bellissimo team che può, intanto, andare a prendere la Scyther. E poi magari fare questo. Allora. Voi vi state riprendendo. Voi siete qua, va bene. Ora forge. E questo è protein mutant field. Questo è l'oricalcum mine. Dobbiamo <ride> sempre andare a prendere questa. Eh? Però intanto possiamo già costruire qualcosa di interessante. Per esempio... Una scorpion potrebbe già essere interessante You do not have the required and signed processing site Questa è una brutta cosa, eh già, era venuto in mente Mi manca il protein mutant refinery Che ora diventa un accidente di priorità Perché senza di quello non possiamo fare né questo, che è il fucile cecchino migliore di tutti, né questo, che è il. Dobbiamo fare due di questi: il lancio granate definitivo, né tantomeno questo, che è il fucile a pompa definitivo. Ancora 14 ore. Ma dai! Allora. Delta come siamo messi? Dammutant Camel Lunar Lander Che è il nostro solito Il nostro solito di fiducia Tu tra l'altro sei un Nevi Quindi in teoria potrei anche darti questo invece che No, non è una grandiosa idea Anzi più leggero sei, meglio è Quindi piuttosto ti do questa leggero questa o questa assault rifle proficiency magari un pelino più di forza cioè, non è che spiacerebbe facciamo una cosa perché sicuro te hai più bisogno di uh, questo cioè, tu attacchi da vicino non esistono non esiste no cazzi al riguardo vediamo un po' troppi di questi eh? vediamo che ne scrappiamo due va? oltre a questi Space Invaders Space Invaders è solo questa che non è una gran cosa da avere eh? solo qua lo intendo Tu puoi avere Wickspot o Master Marksman? Mm. Scottish Hedgehog già pompato al massimo. Mutant Camel sta ancora aspettando di diventare amico del Sinedri, Se no me ne sbatto le balle. Ma quale, quale posso fare? Salto. Rist. Però va bene così. Dai. Vediamo e pluriamo. Forza, forza, forza, forza, forza, forza. Non ho visto chi, chi saremo antipatici. Dopo mi interessa relativamente. Andiamo e massoliamo. Cucini. allora, abbiamo da difendere i civili, bene. Mm. È una mappa che avevo già visto questa qua. Abbiamo già anche un bel assalto lì che potrebbe tornarci utile. Vabbè, potevo anche evitarmela questa, ma fa niente. Allora... Primissime cose da fare. Abbiamo dato anche frenzy, da anche quello lì. Allora, civili non ne vedo, a parte uno qua. Finché sono lì in mezzo va anche bene. Va bene, questo sembra un thug. Allora, qua abbiamo chi? Thug. Attacca da vicino, attacca da vicino. Va bene. Non una gran mossa. non una gran mossa. Oh, eh, pensavo fosse un assalto, invece è un bacino. Oh, qua abbiamo un altro assalto, bene. Abbiamo una visibilità su. Abbiamo due assalti, va bene. Tu vattene se riesci. Ce la fai, eh? Vai dietro la macchina. Lunar lander tu hai già rapid clearance ma non ci arrivi per un soffio questo qua abbiamo visto una e eh, là Peppa quanti sono di lì il tritone ah e eh, vabbè dai se turno iniziamo a mazzolarli scottish proviamo a distrarli con un bel fireworm eh? anzi due fireworm però ho visto che non consuma will Point questa cosa, è fighissimo. Eh, quello è ancora più fastidioso. Space Invaders non puoi fare niente, Mutant Camel. Anche tu, qua. Allora, la speranza è che quelli là mi fermino. Non è Return Fire, tra l'altro. Eh? Non so perché non ti ho fatto mettere in overwatch, vabbè. E così ti attiri il fuoco proprio, eh? Questa è proprio una scemenza. Mamma mia! Ui Non granché, eh. Non granché E quello? No shield beerer vedo male per quello che... e eh, vabbè lo immaginavo l'ho fatto apposta per distrarlo si concentrano tutti di là tu uh, intanto vattene generation torso. Hm. Ti direi di piazzarti in un punto che il prossimo turno iniziamo a usarti per benino. Tipo qua. Ma potrebbe andare. Questo è un posto Dimenticato da tutti. Vai! Alza lo scudo. <ride> e iniziamo a semplificare il tutto, Spacchia spaccando di nuovo il gioco. Vai. Quanto hai? 50 su 90, quindi ti posso paralizzare. Bene. Questa vermicella sembra stato non tanto indispensabile. per hmm. non riuscire a paralizzarlo quello là? Uh, no perché questo è uno Shearbeer Champion. 8-16. Dovrei staccargli un braccio per farlo. Cosa che adesso non potrei fare. Vediamo se ce la facciamo, eh. Non è stata una grandiosa idea. Poi lo lasciamo lì. No, non è stata per niente una grandiosa idea. Mi piace il tuo entusiasmo. Tu intanto potresti andare qua e renderlo inoffensivo. The Space Invaders può procedere con la paralisi. prova a prendere perché questo lo ammazza al prossimo turno. Tu non hai medikit. Quindi ti direi... Fuggi! Tu sei a posto, tu sei a posto. Mazza quanto corre. Vattene, vattene. Nemmeno siamo sicuri che uno lo salviamo. Dash! E cosa ce lo portiamo a casa? Quasi. Scottish in questa occasione non hai combinato bene che. Ma noi ti vogliamo bene lo stesso. Perché hai appena fatto il giro del pianeta. Torniamo a casa con un paio di altro. Un buon bottino. Sinedrici continua a detestare sempre un po' di più. È una marea di cibo. Abbiamo trovato un Pandora's Nest. Eccolo qua. Potremmo già andare a disinfestarlo. Allora, un nuovo soldatino. Ci serve un nuovo cecchino? Potrebbe avere il fucile, quello nuovo. Eh? Però noi ce ne abbiamo già di cose interessanti. Andiamo a prendere il Pandora's Nest, va. Tra level medium. È una marea di cibo che dovremmo eh, commerciare in altro. Beh, intanto tu. Andiamo a farlo fuori, va? sprecata il fatto è che queste armi sparano dalla e sono solo queste che sparano dalla dal bacino e non dalla vista vabbè allora senza dovermi scrivere Allora, quest di questi... abbiamo qua anche un altro. Tu potresti già fare... essere quello che fa fuori questa. No. Pessimo. Superfrog era quello che era un po' più deboluccio. Però io ho bisogno anche te. Mi... Tu non hai armi da lontano. È stata una grande idea togliertela, eh? non può lanciarlo Dai, intanto no non fa nessuna parte devo smetterla con questi giochini no qua non ti ho, spe... ho fatto sprecare un turno ho fatto sprecare un turno l'ha fatto fuori. A proposito di sprecare una marea di Will Point. Ben già visto l'altro? Dov'è? Ah! Non proprio vicinissimo, ma... Hm Va recuperare sto fucile prova anche andarti bene anche te E tu mettiti qua così. Ecco, ma il primo turno non è mai fatto male. Vediamo se riusciamo a farlo fuori con i cecchini, va. Tutto questo Infrager Red deve sparire. Oh, tu sei un goal Benissimo. Tu quanto hai? 24816 24. Qua c'è un non lo so. No voglio portare a casa mi serve mutagen scappa e poi la ci insettiamo al prossimo turno ma voglio essere sicuro che tu, tu venga a casa con noi. possibile anche tu vai più avanti possibile ah ma ce l'ho il vermicello c'è <ride> Simpatico Vermicello. A ripararti di qua. C'è di buono che non ha. cioè, si è accorto di noi, ma non ha fatto niente. C'è andato di fortuna, eh? Allora, chi è che lo deve fare fuori se è possibile? Anche il mio tankhammer avrebbe bisogno. Il Scottish. Ammorbidiscimelo un po'. E tu, finisci il lavoro. E ci portiamo a casa un altro bellissimo souvenir. Bravo, Newton Camel che passi di livello. Abbiamo il piragna. Piranha è l'ultima evoluzione delle armi di New Jericho ma ne se ne saranno due oh intanto potresti diventare self defense specialist sì, allora, dicevamo qualche giorno fa che potrebbe essere interessante avere, però per rapid clearance a te servirebbe un... Vabbè, ho fatto quello che non dovevo fare. Vabbè, comunque non è una brutta scelta. Tu non hai armi. Però tu non hai proficiency con le pistole. Mm. Potrei darti anche da tenere in saccoccia da fare anche il distributore di action point space invader scorre un po' più di veloce per favore anche tu dovresti correre un po' più veloce ma mi sa che un po' più di willpower va Cotti sei perfetto, già conti come sei. Fate esplorare un po' qua. Andiamo al curepeller. Ora dovremmo fabbricarne in massa. 9 ore ok uh, non una gran ricerca però va bene Andor un telepatic nodule mi serve per, la... per procedere con la storia, no? Facciamo qua? Quanti jack-in sono? Uno, due. Un alfa forse ce la facciamo. Rescue Soldier. Ci sta, ma non voglio farlo con... Voglio farlo con un veicolo. Tipo l'armadillo che è qui. In mm. no, Africa non abbiamo nient'altro da scoprire quella missione là che non mi va di fare, questa qua che non mi va di fare adesso. Qua c'è una base, sicuro. Desinfo qua, living quarter e non c'è medical lab. Non granché, eh? non granché. Cibo per Material non hai Material chi sassu ma come era quello che avevo appena liberato Reclute, abbiamo un sniperist trooper fiffa carino ma non eccezionale abbiamo un sacco di ah tra l'altro gli asset vuol andare anche più in mutagen ok Grazie, arrivederci, grazie, e arrivederci. Grazie, e arrivederci. Sì, ma non abbiamo abbastanza. Forse l'assalto? Levi, però dobbiamo fare oh, abbiamo tra poco la maschera. Andate, ripigliatevi. Non so, devo mandarvi a fare qualche altra missione? Tanto potrei magari aprire una nuova base? Sa? So? Nicole Bay. Qualcuno che faccia production, questo era forse interessante. Che è il Resource Center, ragazzi, è arrivato il pezzo grosso, è arrivato il pezzo grosso Pandora on Citadel. Eccola, non c'è bestia più grossa di questa. La scilla Senagos. Cioè, la, Shilla, la prima scilla che troviamo. Questa è veramente grossa. E cattiva. Guardate quanti will points ha. E anche will, quanti will points e quanto si muove. in Steel Frenzy. Lascia Mist. Lascia mindfrag un Mindfragger. E fa anche dei Balzellon Balzelloni. Oltre ad avere uno Smasher che fa un male cane. Ed è corazzata ecco, ovunque. Ovunque. Ovunque. Questo sarà tosta da far fuori. E in più, questo fastidiosissimo mirmidone che stavolta da far anni d'acido. Abbiamo il new aircraft available. Abbiamo Corrupted Lair. We have found the Lair which becomes the host of the primary echelon lab specimen. Ok, quindi dov'è che è... Lair. Ok, quindi abbiamo qui la nostra Masked Manticore. da qualche parte una cittadella charlie cosa dor pelle io allora voi potreste essere i personaggi ideali per andate qua a ripigliarvi qua ce l'ha una un medica non ce l'ha una medical center medical bay accidenti Ok, iniziamo a produrre un po' di roba. Ok, bene. Allora, personale. Andate sulla... Voi andate sulla Masked Manticore. Tu? No, non era quella che... Hola. Oh, no. E' su Delta, tu. Dov'è Delta? Qua se la sono cavata da soli. Delta laggiù in fondo. Allora, personale. E' fare il team che va sulla Maschid Manticore. 3, 3, 6... No, oh, ne abbiamo quattro qua. Dai con Charlie, tu vai, X. Mi serve un, un assalto umano. Ma possiamo spendere di dio e dargli... Ah non ce la facciamo neanche come skill point. Tu non vai bene perché sei mutato ovunque tranne dove serve. Allora però intanto dobbiamo fare un team. Con alfa. Mannaggia, alfa è, è vuoto. Mm. Pensano di fare un assalto con questo, cioè nevi con questo. Reclute tua, eh, sei un Evi. Sarà un video un po' palloso questo, dai sim in poi. Dobbiamo trovare un... Allora... Qualcuno da mandare sulla Manticore? Questo può andare già su alfa. A me viene sempre più la tentazione di questo di farlo diventare un, uno sfondamuri. Non so perché. Anche se forse la cosa più intelligente da fare è fargli fare la solita, la solita cosa qua. Melee Weapon Proficiency e tutto il resto. Il nostro grande classico. Doppia classe con assalto. E adesso dobbiamo aspettare. MLA Weapon Proficiency e questo è bellissimo Gallo Cedro. Adesso, signor Gallo, devo darti delle armi apposta da Gallo, ma non ne ho granché. darti uno scudo? E una mazza. dove la mazza? Provo. Non matto con non la priorità. Ok così abbiamo un altro Terminator tu sei un Heavy Assalto con Biochemist in teoria ti posso restituire la tua arma intanto e magari un Medipacco forse sei anche abbastanza veloce Carlo. tu che sei un Berserker Allora lo posso mettere su alfa. Adesso su alfa mi manca solo uno che invia in, in frenzy. non che ora bene non ti ne sono, non fate questi. allora tu devi dare frenzy sta no dolci il panico no era questo in still frenzy da qualche parte It's like extreme, scream in still frenzy ok poi tu sei un assalto guardate un fire sicuro ti serve un punto a non farti perdere punti vita Iron's love with spot. Ignore pain. Ignore pain. Relief Extreme focus. Si può spostare bene. Allora, poi, cose interessanti qua. Un vermiciato lo serve sempre So in Steel e quindi non hai modo di curarti Penchamelion Non posso sputare bugu ma vabbè Fireworm potrebbe essere interessante Oppure, oppure che cosa? È? Salentico e è un Poison Worm Ah ok, facciamo così questo per il cura, cura d'emergenza e un firewall due mute gem Almeno questo è super veloce Avrebbe stato carino avere delle armi un po' più decenti, Ma eh? no, va bene così per ora. Almeno tu puoi dare, andare qua e dare steel Frenzy. Ma Schermantikor ho ancora bisogno di un po' di gente. Alfa. Alfa può andare a fare questa missione qua, intanto, perché ha già un tizio pronto all'uso. Voi dovete andare a prendere tentacolo. Dov'è tentacolo? Qua tentacola. Charlie invece, voi ve la siete già cavata, questa è Delta, Charlie invece cosa può andare a fare? Eccolo là. Bene, abbiamo fatto una ricerca importante per la storia. Ora come ora non abbiamo granché da, da ricercare. Bene. Vabbè. Non credo sia tanto utile. Gallo cedrone adesso può prendere un bello scudo e una mitragliatrice. Questo te lo tiene in saccoccia. Non sbaglio la cresta è gialla, vero? Ma che figo Gallo Cedrone. Fa niente, non ci serve. Oh, questo è un ritorno dei Forsaken Research? Non abbiamo più niente da fare research Forse l'ora Cole è quello che ha più senso adesso. Forse. Ok. C'è ancora un posto sulla maschera di Manticore. Puoi andare a Mussa Renegatamante o Angostangus? Vai te. Tanto, Bravo può tornare alla base oppure può prendere. Possiamo già andare contro il Behemoth. Ragazzi, io direi che interrompiamo il video qua. Anche perché. Allora, è la solita. E la prossima missione. Andiamo al pezzo grosso. Intanto caricate un bel... Caricate l'armadillo. So, bravo, che... Okay. Un cecchino, un cecchino presto. <ride> fanno niente questi qua. come ne devono un abbondio Allora, come siamo messi? Quindi, tu, voi siete qua. Questi vanno a rispondere all'attacco. Bravo, va a produrre. Voi siete qui che non fate niente. Non possiamo fare un'altra maschera di C'è un centro di materiale. Non tantissimo, però. Questa è la squadra che tirerà giù il maledetto Behemoth, una volta per tutte. Scusami ma tu sei più bello così. Tra l'altro non so ancora perché ti ho dato questa testa con siccome è più questa. E parleremo con la farai doppia classe tu devi muoverti che tu devi muoverti Che tu. Va bene, ragazzi. Eh eh. Vi lascio il pezzo... Vi consumo il pezzo forte così? Già mai. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao belli!